Secure contest secure secure contest Colin Italy whiskey 4, Bravo Lima Golf Portable 3 Colin contest and by <laughs> Secure Contest Secure Secure Contest Italy Whiskey 4 Bravo Lima Golf Portable Italy Whiskey 4 Bravo Lima Golf Portable 3 Colin Secure Contest Secure Secure Contest Italy Quisontest, CQ Contest, CQ Contest Chiama Italia Washington 4, Bravo, Lima Golf Bello sbadiglio. E mm, ora, ragazzi Dormire Chiama CQ Contest, CQ, CQ Contest Chiama Italia Washington 4, Bravo, Lima Golf W4 Bologna, Livorno, Genova, portate le tre Chiama CQ Contest, CQ, CQ Contest Chiama Italia, Whisky 4, Bravo, Lima, Giorso, Portatile 3. Chiama Italia, fresca. Sentono... Eh. Dai, nooo... Ma la base posto c'è? Sì. Sono appoggiato tanto. Ma dai, non c'è anche la no, roba. No, Colin, no. Italia, Whisky 4, Bravo, Lima, Germany, Portable. Indiana, Washington 4, Bravo, Lima, Giorso, Portable 3, Colin. Secure Contest, Secure Contest Italy, Whisky 4, Bravo, Lima, Germany, Portable 3 Secure Contest, Secure Contest, IW4, BRG, Portable 3, Calling Contest and Buy CQ Contest, CQ Contest, CQ Contest Chiama Italia Washington 4, Bravo, Lima, Goffa W4, Bologna, Livorno, Genova, Portatele 3, CQ, CQ Contest, W4, BRG Barra 3, Chiama Contest, Ascolta tecnica No la mia tecnica Как и пища, с такого А ещё, кто твои лифты? Чего? уже? Ну, говоришь, не страду, в общем, пора. le male, male dita non come... no, no, così vale. vuole più muove vuole più tutto tu muove tutto ok? e potranno che con il pello uh -huh. andate pure con ok? la la meridio la meridio puoi tenere chiuse? Ma non è un problema... Sì. Raggi tu hai sentito... Tu sei obiettivo,